Disability Film Festival Modi di essere Prima edizione Dal 17 al 19 settembre Tre giorni di film, musica e libri India Via numero 3 tre. tre giorni per raccontare la disabilità Con la voce di chi la disabilità la vive La condivide e la conoscere da vicino Attraverso le storie di persone diverse Proveremo a tracciare un percorso Che vuole offrire nuove prospettive E accompagnare, a scoprire e riconoscere L'essenza e la complessità che caratterizza ciascun essere umano. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo!